sta live salve cari amiche e cari amici qui il vostro sant'en chan sono dal vivo sono vivo e sono dal vivo e vediamo un po di, di arrangiarmi perché facciamo una live cresci insieme e soprattutto bisogna trovare dove sta sta live perché mi è difficile adesso con il nuovo cellulare che mi sono comprato impostare le live già era difficile prima però ecco eh, adesso scusate che per, che perdo qualche istante nell'impostare la live devo mettere dei dettagli ne abbiamo domenica 29 agosto do me mucca 29 agosto scritto male o c'è cioè nel luogo sbagliato e molti di voi si troveranno con questa sorpresa qua che il vostro sentenza St. sta in live senza averlo annunciato in telegram nella comunità di telegram ma eh, d'altra parte se no che sorpresa è poi vediamo altro di mettere i tag chiaramente mettiamo altro in descrizione così È più completa la cosa scusate proprio che sto impostando intanto non posso leggere se qualcuno interviene nella nella chat eh, sono fatto così impostiamo le cose allora così qualcuno può intervenire adesso per fortuna che c'è il computer acceso allora vi ringrazio ancora non c'è nessuno in linea erano 14 giorni che non facevo vedo che peraltro si vede nitida la, la live con questo cellulare non ho problemi di connessione. Allora, no, non è scienza e tecnologia e persone e blog. Poi cioè ricevo delle notificazioni nel cellulare, la miseria, insomma. vediamo ecco qua sono dal vivo metterò allora vediamo se lo trovo nella lista di riproduzione ecco qua già ciò un messaggio grazie a dei giochi E niente, uno, uno spettatore, scusate, tutto questo è dal vivo. allora dicevo oh, adesso c'è una persona in linea una persona sono dovuto andare a rispondere al citofono e mettiamo ecco qua il link Allora, ho fatto un'inchiesta, eh, tanto per avere un minimo di approvazione, e ho chiesto la volta scorsa, cioè due giorni fa, ti piace il mio nuovo taglio di capelli tagliati appena questa mattina? Se poi spiega le ragioni nei commenti non ci sono state spiegazioni il 50 per cento ha votato sì e il 50 per cento mi è assolutamente indifferente nessuno ha votato no nessuno stava meglio prima nessuno ha votato stai meglio adesso prima mi ha interrotto una vicina che i due bambini avevano buttato la palla da queste parti mi vado a lavare le mani perché non si sa comunque guardate apprezzate il mio nuovo taglio di capelli casareccio la prossima volta farò un tutorial come tagliare i capelli in casa adesso vengo perché vi faccio vedere una cosa che l'immagine è molto più nitida scusate questa mia assenza ho preso la palla dei bambini vicini allora mi sono lavato le mani perché non si sa mai adesso sono i bambini che contagiano però ecco ciao eh, giorgio eh, eccomi qua allora salutiamo giorgio Buonasera, carissimo amico mio mi raccomando eh, queste live non si fanno per fare gli iscritti ricambi e ho iniziato a farle anch'io io per contribuire con la comunità di costantino Ru e di eh, giuseppe flaco montefiore affinché durante la live nella chat e poi fuori eh, dalla live quando questo sarà un video disponibile per tutti a ah, guardate qua ecco vedo che c'era questa scatola che rompeva le scatole perché la sono uscito a comprare un tripode e invece, invece non, non, non l'ho preso perché non si vede si sì, si vede il giraffino sì. se mi metto così si vede il giraffino vediamo perché speculare l'immagine ecco guardate il giraffino dietro di me sono uscito a comprare un tripode da tavolo però erano tutti per cellulare di 5,8 cioè il mio vecchio cellulare, che c'ha tutta terra perché lo utilizzo sempre di meno, che è un motorola moto X seconda generazione buonissimo, comprato a fine del 15, ma uscito nel 14, bellissimo. Che c'ha Android 6.0, cioè quando aveva l'ollipop e si è attualizzato a Marshmallow adesso grazie a che youtube mi ha pagato in giugno in luglio 100 eh, no mi ha dato 98 dollari perché hanno tolto le tasse e poi io avevo comprato il cellulare a mia madre che ci aveva il 3g allora eh, mi sono comprato quello col quale mi filmo che non vi posso fare vedere eh, ma è questo il Moto è 7 e 7 i power il Moto e 7 già 48 megapixel di camera principale ma a 3800 3900 microhertz di batteria invece questo come dice c'è la stessa capacità di schermo 6.5 pollici Fino a due giorni di batteria perché a 5000 microampere, due sensori fotografici principali, uno da 13, poi una macro per fare foto di oggetti in miniatura da 2 megapixel e poi una camera frontale che dovrebbe essere di 5 megapixel, sempre tutte e due in Full HD e poi c'è un eh, microprocessore di otto nuclei e c'è 32 gigabit di, di memoria adesso credo che anche il moto X seconda generazione avesse quelle capacità e e eh, Diciamo che niente, mi sono fatto questo cellulare nuovo e devo dire che contrariamente a quello che mi sarei aspettato, la connessione internet è molto buona. Io ho fatto delle live, alcune delle quali sono state viste moltissime volte, altre sono state viste di meno. Io questo lo imputo fatto che magari lì per lì non ho avuto molte visualizzazioni subito ma ho tradotto il, il titolo la descrizione e i sottotitoli in 133 idiomi e questo porta naturalmente le persone di tutto il mondo a seguirmi addirittura dal vietnam una settimana ho avuto una sola visualizzazione per 50 minuti quindi se le live durano due ore magari qualcuno dalla thailandia dalla Cambogia, dall'india che ci sono molti idiomi dell'india ti ascoltano per 40 60 minuti e quindi consiglio a tutte e tutti voi di perdere tempo nel sottotitolare i video magari negli idiomi più parlati inglese spagnolo tedesco francese olandese poi cercate dei tutorial in youtube io ne volevo fare uno ma preferisco parlare di tante altre cose per esempio il tema non so degli anti vaccinisti tutto questo allarmismo che c'è inutile poi volevo fare una live spiegandovi come ci sia un personaggio che fa paura ai cinesi che fa paura che non è un neoliberale, è un teocrata fa paura il dalai lama hai capito fa paura lui la libertà nell'esilio e eh? fa paura di più lui che non chissà che cosa il tenzinghiazzo quattordicesimo delle lama e poi dei testi che fanno paura ai comunisti cinesi e che di fatto cin... cin dubbio, caro giorgio scano che significa cin dubbio. buonasera caro amico c'indubbio boh. dei testi che sono stati vietati nella cina comunista fanno molto paura molta paura ai comunisti cinesi molti cinesi hanno rinunciato niente di meno che alla tessera del partito comunista e per avere per per aderire a questo movimento falun gong o falun da fa capito e il libro dottrinario sarebbe questo, Zuan Falun. E questo è il libro degli esercizi, ma c'è anche molta teoria. In pratica, non viene a essere che una forma un po' diversa di Tai Chi Chuan, fa e di chi chi Cercate in internet, Zuan Falun, Zuan. Falun Dafa e Falun Gong, il fondatore di questo movimento è lui, Mr. Li Hongzi è lui, Questo sarebbe l'emblema del temutissimo movimento per il quale molti, soprattutto dopo la strage di Tienanmen, del, della quale nella Cina comunista è vietato parlare, hanno addirittura fatto il Photoshop di tipo staliniano: cioè vi ricordate dell'uomo che fermava i carri armati col suo corpo? Ebbene, e le stesse foto sono state divulgate ma l'uomo è stato rimosso dalle foto e poi anche i manifestanti feriti e morti nella piazza sono stati rimossi sono stati sostituiti da una folla acclamante e la polizia conciliante come se fosse stata una manifestazione a favore del governo comunista dell'epoca come tipico delle censure dei paesi totalitari tipo la russia staliniana o l'unione sovietica di stalin e la corea del nord questo è il simbolo del movimento che integra elementi taoisti e buddisti come potete vedere se ha degli elementi irrazionali la dottrina fondata da li onzi certamente che sì ogni culto è irrazionale ma anche il cattolicesimo io sono un laico razionalista un borghese laico razionalista ed agnostico è certo che ogni culto è irrazionale ogni culto è irrazionale anche questo però non per quello e bisogna proibirlo perché voglio dire dall'oroscopo nei giornali alla chiesa cattolica a qualsiasi altro culto buonasera come stai allora faccio moderatore eh, giuseppe scano faccio moderatore paolo ferri allora Niente che altro posso parlare? che devo scrivere grazie Giorgio scano per raccomandare di lasciare il like allora i cinesi che hanno fatto il tibet lo hanno liberato secondo loro e effettivamente vivevano in una condizione teutra teocratica medievale e feudale dove trattavano male i servi della greba li trattavano come nel medioevo europeo però hanno invaso il tibet con la forza invece di cercare di democratizzarli lo hanno invaso e hanno fatto delle stragi cioè eh, veramente e vite tibetane nelle mani dei cinesi e questi libri per esempio questo è edito dalla Chiara Luce edizione ti spiega come eh, voglio dire hanno invaso il Tibet i comunisti cinesi co con le armi e non si pone la, la democrazia con le armi soprattutto se poi governi il Tibet come una regione anessa come hanno fatto i nazisti in tutta europa ma si devono autogovernare allora dargli la possibilità di rinunciare alla teocrazia per avere un governo proprio sarebbe una cosa ma imporgli una votazione invece no cioè c'è un indottrinamento si proibisce di imparare ai giovani a parlare e scrivere in tibetano si proibisce a, ai monaci di essere monaci e monache perché per i turisti si vestono da monarch, da monaci e da monache i funzionari politici cinesi che molte volte i turisti non sanno o non possono discriminare tra uh, cinese e tibetano, anche perché ci sono molti tibetani che sembrano cinesi e molti cinesi che sembrano tibetani, visto che c'è tutta una mescolanza di popoli della mongolia di cina di tibet dell'india ci sono alcuni tibetani che sembrano più indiani, anni e quindi loro si stanno sostituendo etnicamente ai tibetani i cinesi incluso incluso eh, ci sono eh, delle distruzioni di tempi buddisti li ricostruiscono secondo i canoni architettonici buddisti cinesi e poi per non dire quello che fanno agli Uiguru. ma ma adesso è 29 agosto 30 31 mi sembra e quindi mancano 13 giorni per chi è superstizioso è importante 13 giorni al compimento eh, d'altra parte sono le stelle che stanno nel, nel nella banconota di un dollaro eh, le 13 frecce che pugna l'aquila le 13 strisce dello scudo i 13 scaloni della piramide c'è il riferimento a 13 a un mucchio di cose del biglietto da un dollaro cercate sul web quindi mancano 13 giorni all'11 settembre chissà che oggi non succeda qualcosa Anche quando i paesi occidentali, dice Paolo, hanno invaso l'Afghanistan e iraq il discorso di portare democrazia è stato solo un pretesto. Infatti si sono ammazzate tante persone, ma lo faceva anche che il terzo Reich o l'Unione Sovietica di Stalin, che volevano portare la democrazia socialista a punta di baionetta. però dicevo fra 13 giorni e l'11 settembre allora qua c'è un libro di thierry meissan e lui cercate in internet che di sicuro lo troverete in formato pdf in italiano thierry meissan che non so come si pronunci oddio quando i libri mi cascano per terra eh libro si basa esclusivamente in documenti della Casa Bianca e del Dipartimento della Difesa, così come in dichiarazioni prese della, della stampa internazionale di dirigenti civili e militari nordamericani. Questo Thierry Mason è nato in Francia nel 1957 e dice che tutto l'11 settembre è stata una terribile impostura, come potete guardare, e ha delle prove. Poi non è da prendere per forza la lettera, ma ha delle prove, si può iniziare a ragionare. Capito? Si può iniziare a ragionare. Poi che sia vero o no, mamma mia, che bello che viene con questo nuovo cellulare, la live. altro che la telecamera del 99 la webcamera del 99 e poi c'è quest'altro I ha vinto la guerra libro provocativo non so se in italia si trova lo potete comprare in amazon o ebay però probabilmente lo trovate in spagnolo Aiutò Hitler dagli Stati Uniti? Che relazione c'è stata fra il clan Bush e il clan Bin Laden? Infatti, non tutti sanno, ma eh, anni fa, quando ancora governava George Bush Walker Jr., forse nel suo secondo mandato, ha chiamato i talebani alla Casa Bianca che c'erano ostilità ancora fra Washington e i talebani e il governo talibano e hanno stipulato accordi petroliferi e commerciali e gli hanno dato anche armi alla faccia del contrasto Hello there is friend, after globe have a good eh, Sunday E quindi secondo voi è vero che ci sono sempre stati dei nessi? L'IBM dicono che ha collaborato con i nazisti quando hanno occupato Francia, Olanda, dando, dando banca dati dei cittadini olandesi e francesi perché in Olanda non per questioni di razzismo nei Paesi Bassi, ma per sapere i soldati olandesi. E che funerali dovevano avere o come dovevano mangiare, avevano scritto quelli di un registro eh, dei dati personali se erano ebrei, se erano musulmani, se erano qua, se erano là, se erano di origine africana, e poi quelle informazioni sono andate in mano ai nazisti quindi questa è la provocazione la bandiera nordamericana rivisitata. Adesso non so se YouTube mi monetizzerà questo video, ma è la verità: come il mondo vede la politica nordamericana negli ultimi anni, io da giovane dicevo: adesso cadrà l'Unione Sovietica, ma l'Europa, e Italia non devono stare né con Nord America né con gli Stati Uniti. Vedo che intanto. Un mucchio di voi si conosce grazie alla mia live. bene che bello che sto cellulare è una forza portento che bella nitida live poi bisogna vedere il post edizione che farà youtube come sarà questa è la famigerata con già una volta gli mettevano tanto cavo guardate guardate quanto cavo che ha guardate guardate quanto che ha, usb 1.0 del 99 della mia vecchia compact presario con Pentium 3 o terzo, non so quanti megahertz aveva. E 256 megabit di disco rigido. Ecco qua. Ho fatto la maggior parte delle live dal computer con questa cat. 14, qua che firma 240 per 480 ma poi youtube gli dà una definizione maggiore e, e poi ho visto che se utilizzo StreamYard o streaming non so che cosa i video li fa eh, rettangolari anche se questo li fa 4 a 3 li fa 16 a 9 ma questo cellulare dovrebbe filmare 20 a 9 quindi una migliore risoluzione poi full hd e 13 e 5 megapixel invece che 2, quindi questa è la mia vecchia logitech che già non impiegherò più nel, nella misura del possibile per fare eh, le live ecco, non la vado a mettere nell'armadio per non alzarmi. e poi nel 2018 mia madre mi regalò questo, questo portatile, che non so se è una notebook o una laptop perché dentro c'è scritto laptop. Oggigiorno, nel 2021 sono molto più leggere. Queste peserà quasi un chilo, un chilo e mezzo. È una Lenovo Idea Pad 320, e non so poi che modello perché ce ne sono tanti. Filma con un catorcio di web camera che forse è 0.3. Megapixel, ossia la stessa risoluzione di questa del 99 ma io mi compro una, una laptop nel 2018 e ci mettono dentro una web camera miniaturizzata che ha la stessa risoluzione di sto cesso della logitech di eh, del 99 come possibile io mi compro una, una laptop e voglio che mi dia la possibilità di filmare anche hd perlomeno Sani cinesi però lavorano duramente. Ok, il sistema dice Giorgio Scano: Tutti i culti sono secinda della cultura dei paesi se ci sarà un termine indu di metafisica indu. No, ma vabbè, io ritengo che comunque la conversione, anche se sono ateo, innanzitutto rispetto a ogni culto religioso perché mi piace l'antropologia e la etnologia, quindi lo studio delle tradizioni umane. Ma non puoi forzare una persona a essere ateo con la punta di fucile o con la rieducazione nei campi o uccidendola. Per quindi tutti i culti si devono rispettare e non perché dicano delle verità, del tutto relativo, ma come dire: la psicologia e soprattutto la psicoanalisi. Io so personalmente che ha rovinato molte persone. Allora, che fai, per esempio, uccidi tutti gli psicologi? e Gli psichiatri? Eh, no, eh, vabbè, gli psichiatri sono dei medici, gli psicologi no, sono dei terapisti. Allora, che dici, non ci sono delle basi razionali per l'agopuntura lo shatsu, lo psicoanalisi, che devi fare, rieducarli, proibirne lo studio universitario e purtroppo eh, è così no, no, non si può fare tutto. Tutti i culti sono oppio del popolo. Allora, che è successo, a forza di riforme cristiane? È venuto il protestantesimo c'è stata guerra fra protestanti e cattolici gli uni pensavano di avere la verità con rispetto agli altri e poi quando i nordamericani hanno voluto recuperare le tradizioni che hanno rifiutato del cattolicesimo hanno inventato la massoneria hanno inventato per non sembrare troppo religiosi i massoni non sono nient'altro che religiosi che hanno voluto dare un manto di razionalità ai loro dogmatismi però voglio dire l'architetto il grande architetto dell'universo tutti i simboli di costruzione che rappresentano il perfezionamento della coscienza attraverso il raggiungimento di piani dell'essere di livello in livello di iniziazione in iniziazione di grado in grado di loggia massonica loggia massonica tutta una complicazione per Non dire che sia fede in qualche cosa di trascendente, e poi è arrivato lo spiritismo, l'occultismo. E dopo Elena Petrovna Blavatsky, che ha fondato la Società Teosofica, la sua migliore discepola Elena, e eh no eh, Alice Bailey, ha fondato il New Age. Abbiamo questo mattone che è molto interessante. Che ho letto anni fa, nel 99, adesso lo sto rileggendo. Che in pratica sono delle farniticazioni perché la signora Elena per la trova una Blavatsky, per tutta la vita, non solo era una ciarlatana. Ma lei stessa cadeva vittima della sua presunzione. Capito? Lei stessa credeva a tutto quello che scriveva, i maestri occulti, eccetera, che poi una cosa che si fa anche si rifà, anche a Aleister Crowley a tutti gli occultisti di fine Ottocento inizio 800. una delle migliori discepole di Elena Petrovna blavatsky è stata Mary Ferguson che ha scritto questo. La cospirazione dell'acquario e anche alicia belley, insieme hanno fondato più o meno la con la società lassi Trust dove la si sta per Lucifer. Non so se mi spiego, Lucifer Trust, cioè la compagnia, l'associazione luciferica, che fondò il famoso movimento eh, dell'era dell'acquario tanto amato dal disjockey antivaccinista e complottista che non voglio fare il nome per non dargli pubblicità ma che ha spiegato come un angelo in una pista da sci lo abbia salvato proponendogli dei rimedi naturali basati su oli essenziali di limone di buccia di limone ho seguito quel video mi è sembrato una crapola impressionante ma il tipo era sincero poi è andato in un programma televisivo a smentire dei vaccinologi degli immunologi dicendo che già il caglio del latte materno serviva a immunizzare i neonati e che poi uno non doveva bere latte e consumare carne per il resto della sua vita. Insomma, un personaggio. Che in pratica a me quando stava nella RAI non è mai piaciuto, ma quelli sono problemi miei. Comunque adesso vedo il perché, sembra un po' viscido, per quello non ne faccio il nome. E lui segue la lettera Blavatsky e le correnti dell'acquario. Tutte queste medicine alternative, che è sbagliato definirle alternative. Perché, e qui lasciate i vostri commentari sotto questo video: ogni qualvolta interessate, siete interessati a, a commentare qualcosa che io sto parlando. Non ci sono medicine alternative in ogni epoca si è fatta una medicina. Che poi è stata superata dalla medicina di epoche e luoghi diversi. Tutto il mondo vuole venire in Occidente a imporci la loro religiosità, ma a vaccinarsi e a curarsi con i nostri medicinali moderni. Quindi che gli antichi egizi fossero all'avanguardia addirittura nell'operazione del cervello fuori luogo, ma che si debba applicare la medicina dell'antico Egitto oggi giorno è anacronistico. Addirittura sarebbe criminale, quindi eh, le cosiddette medicine alternative del New Age sono persone che magari sono ciarlatani, vogliono venderti fumo, vogliono venderti oli essenziali per medicinali. Oppure sono persone che addirittura sono convinte e poi si espongono a morire, però prendono dalle tradizioni del passato che ormai dovrebbero far parte soltanto degli studi antropologici etnologici e della storia della medicina e credono che si possano applicare queste cure, queste sanazioni. Ma è falso. questa è la bandiera del tibet mi raccomando diffondete questo video così qualcuno la guarda perché io sono andato in una manifestazione pro tibet nel 96 98 94 quando frequentavo l'istituto samantha Badra di roma però oggigiorno tutti noi compriamo cose alla cina soprattutto cellulari già si manifesta meno ci hanno comprato con il nostro stesso merchandising come il cellulare col quale mi filmo prodotto in cina allora dicevo non si può credere che l'erboristeria addirittura l'omeopatia possano essere migliori di quello che, che è stato sviluppato questi ultimi vent'anni questo è un cellulare con il quale ho registrato molti video il Nokia asha 302 filma 640 x 480 la risoluzione massima ce n'ha una 480 non so che cosa 3,2 megapixel, non ha camera frontale, logicamente. Quando vado fuori casa o quando voglio fare dei video leggeri, mi filmo con questo: ce l'ho da dicembre 2013 ed è un cellulare del 2011. Fra poco esce da circolazione perché ancora riesco a prendere il 3G da qualche parte. Allora, intanto leggo degli interventi, eh, sono culti coercitivi secondo te? Cioè sono opinabili secondo te, ho capito? O ritieni la tv minor credibile? giorgio scanu eh, parlando del tibet forse tu riesci a parlarmi in tibetano e in sanscrito ma ti, ti, ti giuro che non ho capito un tubo da parte sì per secondo me tutti i culti sono opinabili io sono ateo quindi non, non credo che un culto sia migliore dell'altro cioè in fin dei conti il Vaticano è bello perché uno scrigno il suo museo e le sue e le, la costruzione stessa del Vaticano della storia, ma è più ciò che ha che implica la costruzione del Vaticano, il sacrificio di migliaia di operai piuttosto che il contenuto ideologico, magari ci sono delle metafore interessanti racchiuse nel Vaticano, ma ecco, a livello di fede conta zero. Poi mi raccomando partecipate ai miei sondaggi eh, che faccio e guardate il contenuto di ciò che pubblico in community ecco qua vi vediamo selezionare tutto perché io vedo che la gente non partecipa nella community del mio canale questa è una cosa che non mi piace e quindi qua vi metto il link Cercate di partecipare nella live del mio canale, se no, cioè nella live, ma anche cercate di partecipare nel nella community, perché io lì inizierò a pubblicare foto, inchieste, quindi la medicina con i prodotti naturali va meglio secondo te o inutile? Dipende. In Giappone i medici studiano tanto la medicina cosiddetta naturale o erbolisteria come la medicina allopatica. Secondo me è utile quando si integrano le due medicine, perché purtroppo in Italia abbiamo dei medici del, del ricettario facile. E poi mi ricordo che c'era un film in bianco e nero dove uno diceva: Credo un film italiano: Ormai, se ai pazienti non gli dai una puntura e una pasticca, dicono che sei un cattivo medico se ne vanno da un altro. E che facevano i medici? Quel medico che faceva dava un'iniezione di acqua distillata in modo che il paziente, quando usciva dalla sala d'aspetto, diceva: Questo è un buon medico neanche mi ha visitato già mi ha, ha schiaffato una puntura invece no c'è gente che eh, lo sapevate che gli analgesici gli antidolorifici di vendita libera se tu ne fai abuso possono causarti delle emorragie intestinali lo sapete che tanti calmanti che oggigiorno si danno invece dei soniferi, anche se leggeri se tu li prendi per anni di seguito possono causarti dei trastorni della salute quindi per me il medico quando ti può far dormire con una tisana che si può comprare pure nel supermercato non in un'erboristeria. a poco ti deve dire guardi lei per il momento non presenta livelli di ansia preoccupanti e darti eh, la melissa il biancospino dire di comprare la camomilla quando invece uno presenta dei livelli di ansia ed insonnia sempre più gravi allora è lì deve ricettarti dei calmanti dei sedativi dei barbiturici ma io credo che in questo modo il medico deve ricettare le due cose prima di tutto e poi caro giorgio scano caro giorgio scano devi sapere che oggigiorno è le medicine cosiddette alternative, che non sono tanto alternative, ammirate il taglio di capelli dietro la mia nuca. Dopo ascolterò il video per vedere che parlante che microfono ha, questo cellulare. Devi sapere, caro giorno, Giorgio Scano, che c'è un'industria dietro i cosiddetti medicinali naturali, fatti di erbe, tipo una nota marca che non dice gli eccipienti, però. Le grandi imprese che producono medicinali moderni allopatici producono pure i medicinali fatti di erbe quindi la differenza è minima cioè ti possono fare male ti può fare male anche farti una tisana con le camomille che coltivi nel tuo giardino per esempio il te dicono che più è oscuro poi cerca in internet caro giorgio stano più è rilassante se lo lasci poco tempo invece ti rende ti eccita la camomilla più è concentrata e più la lasci in acqua bollente per molto tempo è più è eccitante quindi se bevi tutto il giorno una camomilla troppo forte che rimane in ammollo senza filtrarla oppure che la bollisci troppo tempo fai un decotto di camomilla troppo forte arrivi a non dormire la notte c'è gente che non dorme per colpa della camomilla quindi non è detto che tutto quello che virgolette e naturale e ecologico ha un impatto minore sulla salute perché anche bisogna ragionare caro giorgio se ha effetto può avere tanto effetto positivo come negativo per esempio se ti calma troppo la camomilla il giorno dopo ti rincretinisce non hai lo stesso grado di efficienza e di efficacia mi costa un po guardare la camera forse no basta che guardo dritto non so mai come orientarmi e quindi bisogna andare piano perché se sono delle cose che hanno una reazione nel tuo organismo è logico che possono essere buone o cattive dimmi e non so proponimi un argomento che te lo dico se hanno un effetto positivo possono avere un effetto negativo, se invece hanno un effetto negativo, magari non hanno un effetto positivo, poi eh, non è che puoi dire: io voglio prendere il bianco la rosa canina il cinco biloba. Eh, mia madre, soffriva di insogno, allora un medico o mio, che si diceva omeopatico ed erboristico quando mia madre gli ha detto voglio prendere qualcosa per dormire di naturale questa persona è stata onesta perché gli ha chiesto a mia madre lei prende qualcosa sta sotto cura medica si sì. prendo questi medicinali Ah, gli ha detto il medico erboristico con tanto di licenza. E eh? Allora mi spiace, deve prima domandare al suo medico curante e al suo cardiologo se può prendere qualcosa perché può interferire anche nei medicinali che prendi. Sì, anche il tè il caffè fa male. Abusare del vino, del tè del caffè sono eccitanti, stimolanti. Se per esempio prendi degli ansiolitici per combattere l'ansia e poi ti fai 14 espresso al giorno, addirittura si reverte l'ansiolitico per Se tu hai tachicardia, è inutile che prendi il medicinale per la tachicardia o per l'aritmia del cuore e poi abusi del caffè. Magari puoi prendere uno o due spessi al giorno o ogni tanto, ma non tutti i giorni anche l'alcol Interferire con i medicinali mangiare troppo, certo tipo, per esempio, devi prendere antidiuretici perché di si tratti molto, o devi prendere diuretici. E poi fai un uso eccessivo delle prugne californiane o di mangiare che sono astringenti. Buonasera, a tutti, in chat, buonasera, e ti faccio un moderatrice o moderatore della chat allora vediamo un po devo copiare perché qua altrimenti non so come le parentesi che, che, come Qua la nostra nuova amica o amico, Giulia, credo, amica, che l'ho fatta moderatrice o moderatore quindi, in cara, o caro, cara Giulia una volta che firmi e che è finita questa live, che faccio affinché ci si possa veramente conoscere, non soltanto fare scrittori ricambi. Ah, grazie cara amica. Sei mia iscritta. Infatti mi sembravi molto familiare, però io c'è una memoria che i nomi non me li ricordo e quindi però la foto mi richiamava l'attenzione. Una volta terminata questa live, questo lo dico anche per quanti la vedranno, l'avranno seguito fino adesso. Lasciate un commento qui sotto che così ci si conosce fra tutti. Poi un consiglio che vi do, che do anche a te, Giulio, che ho dato prima: trattare e ci sono molti tutorial ben fatti in internet, soprattutto in YouTube e soprattutto nella community di YouTube fatti da YouTube di come mettere i sottotitoli al video perché io da quando ho metto sottotitoli a quanti più video posso addirittura in 133 idiomi per esempio le ultime due settimane che non ho potuto caricare neanche una premiere programmata ho visto incrementare le visualizzazioni e soprattutto ho visto incrementare eh, le impressioni so, Ho quasi di nuovo recuperato le 700.000 impressioni di gennaio ero calato a 500.000 impressioni del canale e, e quindi sottotitolare in vari idiomi aiuta magari non 133 idiomi perché tu devi copiare il titolo mettere il titolo eh, tradotto nell'idioma che scegli nella descrizione poi copi così come la descrizione il resto della descrizione in italiano per esempio e poi scegli sottotitolatura automatica quindi devi soltanto correggere se vuoi i sottotitoli in italiano che mette in automatico youtube poi sottotitoli in automatico selezioni sottotitoli in automatico nell'idioma che hai scelto però ecco se trovi dei tutorial in internet è meglio io volevo fare un tutorial ma in queste ultime due settimane non ho potuto fare nulla allora voglio recuperare il tempo perso parlando con tutte e tutti voi Adesso mi seguite in tre, ma poi il brutto delle live è che YouTube le processa in uno o due giorni, quindi fra tre giorni al massimo, posso sottotitolare in 133 idiomi, però il bello è che durante una settimana la live risulterà come video novità anche se sarebbe meglio incrementare le visualizzazioni le prime 24 ore o le prime 12 ore o le prime 48 ore per una settimana lo stesso a tutti quelli che ti hanno seguito anche in altri idiomi per esempio io mettendo 133 sottotitoli sono arrivato a avere 100 visualizzazioni in video che non erano visti da più di 8 anni non incrementavano le visualizzazioni da 8 anni Infatti, per questo sono riuscito a farmi pagare da YouTube a luglio, 15-20 luglio di quest'anno, 98 dollari netti, netti dalle tasse, dalle imposte. Se no, erano 101 perché ho messo sottotitoli anche a video molto vecchi che hanno fatto visualizzazioni. A luna del mattino, sottotitolavo in 133 idiomi video di otto anni fa e in un'ora all'una del mattino avevo 20 visualizzazioni non so in quali idiomi ma i più parlati sono l'inglese lo spagnolo il portoghese il francese il tedesco ma a me una sola visualizzazione con i sottotitoli dal vietnam ha prodotto una volta 40 minuti un'altra in canadi che è un idioma dell'india 50 minuti quindi gli idiomi più strani mi producono più diversi dal thailandese indonesio mi producono una sola visualizzazione in 50 minuti si vede che vedono le live soprattutto eh, le live tipo cresci con noi su youtube a molti eh, filippini indiani Thailandesi cambogiani piacciono eh, i vlog. Io ho molti amici che fanno milioni di visualizzazioni dalla Thailandia, dal Vietnam, dal vivo e eh, con i video blog. Non caricano contenuto, no. C'è uno che c'ha sempre eh, 8.000 persone e non so di che cosa parla ma se tu partecipi alla sua chat e gli commenti in eh, vietnamita o filippino non so di dove traducendo dall'italiano il suo idioma poi molti che, che guardavano la live vengono a guardare i tuoi video e se sono tradotti nel, nell'idioma corrispondente lasciano un commentario e, e quindi ecco questa furbata Giorgio, chi è Susan? Scusa, ho scritto male. Eli, va ah, bene. Susan è un'amica. San, fai le premier così tutti i tuoi iscritti possono partecipare. Sì, di solito faccio le premier, ma adesso su due piedi e poi per, per vedere questo nuovo cellulare che ho preso a luglio grazie a che youtube mi ha dato 98 dollari poi la lunga storia che ho spiegato prima di un cellulare molto buono che ho comprato a mia madre eh, l'ipro w9 che però eh, aveva il 3g allora ho preso questo cellulare nuovo il moto e 7 e power che c'è una batteria che non finisce mai se lo accendo alle 10 di notte usandolo come tablet in pratica sono le 5 del mattino che c'è ancora il 70 per cento di energia poi è nuovo comunque è anche buono il mio vecchio cellulare comprato a fine del 2015 che è del 14 il motorola moto X seconda generazione che già il è venuto con il lollipop e già il marshmallow 6.0 come potete vedere ecco non ho potuto comprare un tripode perché ce li avevano per cellulari da 5,8 pollici di schermo mentre il cellulare con il quale mi filmo il moto e 7 i power che è una reedizione del 2021 del moto e 7 del 2020 io l'ho preferito perché il moto e 7 già 48 megapixel di camera principale ma ha sempre 5 megapixel di camera selfie Full HD però a 3.008 3.009 microampere di batteria invece questo c'è 13 megapixel di camera principale più 2 di macro e ha sempre 5 megapixel di camera selfie full HD ma a 5.000 microampere di batteria cioè dura un'enormità poi è nuovo cioè io la notte cioè prima che mi si scarica se inizio a navigare a vedere video alle 10 del mattino posso fare le 8 del mattino e ancora c'è carica a ah, ciao costantino ru come stai ti aggiungo come moderatore buona domenica costantino ru Ciao, ciao, e buon qua devo fare con una tastiera virtuale, e buona domenica, grazie di essere presente. E soprattutto quando ritorni con le tue live costantino ru ci manchi molto ciao mirko rota graziosi sei moderatore buon sabato e bu buona domenica a tutti del fi grazie giorgio scanu per proporre l'iscrizione al canale stiamo bene io sto bene per fortuna fatto il 26 il secondo vaccino di astrazeneca allora caro costantino ru ho seguito il tuo suggerimento forse da marzo aprile di, di quest'anno e mi va molto bene Pensa che ci sono dei video di otto anni che non se li filava di striscio nessuno. E adesso, per esempio, io a luna del mattino riuscivo a finire di sottotitolarli in 133 idiomi delle live larghissime che avevo fatto anni fa e poi cambiandogli il titolo cresci con noi su YouTube o cresciamo tutti assieme su YouTube. Soprattutto eh, ho ottenuto delle visualizzazioni, per esempio, una dal Vietnam, dall'Indonesia, eh, dalle Filippine, dalla Thailandia. Da, da, Dall'India Canada, idioma Canada di 40-60 minuti, cioè nessuno guardava per intero quelle live. Ma adesso le guardano per intero da, da parti molto lontane del mondo, non dalla Francia, dagli Stati Uniti, dall'India, dall'Indocina. Vietnam ho scoperto che piacciono molto i video blog, non so perché. E quindi mi, mi seguono molto e generano molte ore di visualizzazioni dal Vietnam, dalla Cambogia, dalla Si vede perché leggono il mio nome buddista Sant'Enchan e pensano che io, che io, sono un, un orientale. E quindi, grazie del tuo consiglio, che già nel 2018 volevo mettere. E sottotitoli soltanto che non c'era la sottotitolazione automatica e in molti video ho messo titolo e traduzione della descrizione ma adesso con i sottotitoli automatici neanche correggo più le traslitterazioni cioè le trascrizioni di perché molte volte non è molto importante se il video è di tre ore non è che sto lì a correggere un video di tre ore a meno che non mi fanno espressa richiesta di sottotitolare quel video come è successo ultimamente non so per quale video Ah, ho fatto un raffronto fra Greta Thunberg e Serve Suzuki, ah, era un video che durava 20 minuti. e Ci ho messo due ore a correggere la sottotitolatura automatica di YouTube e poi un'altra ora a mettergli 133 idiomi. Allora, il nostro amico Mirko Rota Graziosi dice: Grazie mille, sant'enchan, ma non riesco a passare spesso nel tuo canale dovresti nominare moderatore persone che passano spesso sul tuo canale e se hai un contatto privato ma tanto che passi o no dal mio canale voglio dire se non vieni in chat non succede nulla e se vieni puoi regolare la chat tanto non è io di te mi fido non è che ti metti a cancellare tutto quello che hanno fatto gli altri anzi molte volte io neanche controllo per parlare quello che si scrive in live siccome c'è stato un mio vecchio amico e follower che faceva il molestatore fra tutti cancellavano i suoi interventi negativi poi io l'ho messo in time out per non bannarlo e non dico il nome perché non sta bene nominare il peccatore bisogna dire peccato però ti faccio io di te, mi fido, non è che dici cose oscene o cancelli gli interventi che sono buoni. Non è che ti metti a cancellare quello che ha detto Costantino Ru. Costantino Ru, io di solito gli sottotitolo in poche lingue. Male, male, male. Io sottotitolo soprattutto in molte lingue. All'inizio iniziavo a sottotitolare i miei video. Che per esempio quando ho iniziato a fare youtube mettevo dei titoli generici un altro live del sabato come adesso addirittura ho sbagliato il titolo domnica mannaccia ciao oh, ma eh, eh, ma si può fare domnica manna adesso devo correggere eh, un altro video della domnica che idioma è perché vediamo la correzione ortografica non sta in italiano. Mi mancava. Beh, adesso vi devo lasciare. Sono contento di essere stato con voi. Abbiamo fatto un un'ora e dieci vi lascio grazie mille di avermi seguito e buonanotte al secchio